Mi scrive un ragazzo di 28 anni che in questo momento sembra stare avendo difficoltà a mantenere l'erezione all'interno del rapporto sessuale e nello specifico quando va a indossare il preservativo infatti mi scrive che quando poi prova a indossare il preservativo prima di avere un rapporto tendenzialmente gli sta capitando di perdere l'erezione e a quanto pare questa cosa poi non gli succede soltanto in quel contesto a volte capita di perdere l'erezione quando è in una situazione che trova poco gradevole che non incontra molto i suoi gusti altre volte sembra che gli capiti di perdere l'erezione quando è con una partner che non incontra poi del tutto i suoi gusti non gli piace abbastanza e quindi mi sembra di capire che mi stia parlando di una serie di rapporti anche occasionali con delle persone con cui sta incontrando delle difficoltà sessuali e da un lato questo apre al tema del uso del preservativo del come può essere più o meno funzionale di come alcune persone effettivamente possono avere difficoltà nell'usare il preservativo nonostante quanto sia importante soprattutto quando si parla di rapporti occasionali e d'altro canto invece c'è un'altra parentesi quella relativa a tutte queste situazioni che gli piacciono poco con delle persone che gli piacciono poco che invece apre a un tema diverso cioè forse ha un, tutta una soluzione una strategia che lui sta utilizzando nella sessualità forse anche per eh, venire in incontro a, per risolvere alcune delle sue difficoltà eh, che è un qualcosa che però è controproducente e proviamo a vederle una per una queste cose è importante cogliere questa occasione per ricordare quanto sia importante il ruolo dei preservativi e delle precauzioni all'interno dei rapporti sessuali soprattutto all'interno dei rapporti occasionali con delle persone con cui non si ha una buona conoscenza e non si sa bene fino in fondo qual è il loro stato di salute Infatti, infatti poi il preservativo tra tutti i possibili anticoncezionali è poi anche il preferito da utilizzare quando si tratta di rapporti occasionali perché non solo protegge dalle possibili gravidanze indesiderate ma anche dalla maggior parte delle malattie che è possibile trasmettere per via sessuale. Quindi è un qualcosa da tenere assolutamente in considerazione e da usare. E nonostante sia così importante abbia così tanti vantaggi a volte si sente parlare male del preservativo se ne sente parlare come di un qualcosa che può essere un po d'ostacolo può provocare delle difficoltà può togliere un po di spontaneità può togliere della sensibilità però spesso e volentieri poi sono delle motivazioni che si approfondite non reggono sempre fino in fondo cioè i preservativi quando si parla di sensibilità ci sono dei preservativi che sono di una sottigliezza e una delicatezza tale che è difficile che tolgano o rovinino drasticamente la sensibilità nel rapporto sessuale, come quando si parla del fatto che tolgano una qualche spontaneità, una qualche naturalezza mettendo una pausa nel rapporto sessuale, alla fine si tratta di pochi momenti, anche spogliarsi, anche trovare il contesto adatto blocca e interrompe in qualche modo il rapporto, eppure non stiamo a dirci di rimanere vestiti o di farlo dove capita, cioè il fatto è che alcune delle argomentazioni che a volte vengono espresse contro il preservativo spesso, te spesso tendono a essere strumentali, spesso tendono a essere volte a nascondere un motivo diverso. Per alcune persone fare questo all'interno di un rapporto sessuale, all'interno di un rapporto con un'altra persona a volte è chiedere un qualcosa di complicatissimo, è chiedere un qualcosa che equivale al... se passiamo un attimo... La similitudine è un po' come se una persona gli chiedessimo di camminare dritti e gli chiediamo cammina dritto in mezzo a una strada larga 10 metri oppure gli chiediamo di camminare ugualmente dritto su un piccolo passaggio, un ponte molto stretto, all'altezza di 20 metri da terra in cui deve fare la stessa identica cosa ma in quel contesto gli verrà molto più difficile, inizierà a sbandare da una parte all'altra. Il contesto fa sì che si inneschino tutta una serie di pensieri che emotivamente sono molto intensi e che quindi a volte compromettono la prestazione. A 20 metri d'altezza iniziamo a volte a tremare, avere le vertigini, a non sapere più mettere un piede davanti all'altro e nel rapporto sessuale, quando c'è un'altra persona davanti, a volte l'ansia, a volte la paura, a volte anche la rabbia, la vergogna tutta una serie di emozioni a volte compromettono la nostra capacità di fare una cosa che generalmente sappiamo fare benissimo infatti un mio suggerimento per il lettore che mi scrive e che ha questa difficoltà è di provare un attimo a fare esperienza di questa cosa una cosa che a volte è sottovaluta ma può essere molto utile è provare ad allenarsi a fare esperienza di indossare il preservativo quando c'è da soli quando non è con un'altra persona quando non c'è un partner dall'altra parte ma quando è da solo nella sua intimità mentre si sta masturbando sta avendo un'erezione e provando solo il preservativo e può succedere di tutto ma è molto probabile che quando proverà a fare questo noterà che da solo si può concedere tutto il tempo che vuole da solo non è a 20 metri d'altezza È in un contesto dove Può fare con calma quello che vuole e probabilmente indossare il preservativo non comporterà più per lui perdere un'erezione. Mentre invece, quando sarà con eh, la partner occasionale, in quel contesto invece probabilmente si ripresenterà il problema, perché la cosa non è data dal preservativo, il preservativo qui non ha nessuna colpa, qui il responsabile della perdita dell'erezione è il modo in cui lui vive la presenza di un'altra persona il modo in cui lui si dà fretta, in cui pensa alle aspettative dell'altra persona ed è possibile che in quel momento nella sua mente si affoldino innumerevoli pensieri oltre il eh, devo fare in fretta, devo far vedere che lo so far bene, devo farmi vedere esperto nel farlo, devo riuscire a farlo correttamente, nel frattempo mi sto detraendo dall'altra persona, questo potrebbe eh, farmi perdere desiderio, ma potrebbe anche essere un qualcosa in cui sto lasciando l'altra persona da parte, potrebbe starsi annoiando, potrebbe non starsi divertendo con me, potrebbe ripensarci, potrebbe notarmi, potrebbe pensare che io sia incapace di fare questa cosa e giudicarmi, potrebbe fare tante cose, forse è possibile che... Questi sono soltanto alcuni, ma in realtà sono infinite le cose che una persona potrebbe pensare in quella situazione, pensare a alcune di queste forse può essere la causa di tutta un'emotività che produce la perdita dell'erezione, ma sia chiaro quindi, il preservativo su questo non ha fatto niente, il preservativo ha solo creato una pausa che gli ha dato modo di fare tutta una serie di pensieri che non riesce a gestire, le cui conseguenze emotive non riesce a gestire e quindi in questo senso la prima cosa da fare è iniziare a riguardare tutta quella situazione iniziare a capire il modo in cui emotivamente affronta quel contesto e iniziare a lavorarci su, la competenza emotiva alla fine è quello lavorare sui pensieri che ci producono un'emotività incompatibile con il lavoro e lo sforzo che stiamo facendo e questo per quanto riguarda quindi l'aspetto specifico del preservativo che a volte quindi può sembrare controproducente rispetto al sesso ma non lo è Mentre invece, discorso a parte, eh, sono alcune riflessioni su il fatto che magari a volte abbia rapporti sessuali con delle partner che eh, non gli piacciono abbastanza, o in delle situazioni che non lo coinvolgono o che non sono di suo gradimento. E questa è una riflessione a parte, perché questo forse non ci parla più tanto del tema dell'erezione, del tema del preservativo, ma forse di un suo modo un po', forse un po' compiacente, un po' sacrificato, di vivere il rapporto con l'altro sesso o con le persone comunque da cui è attratto il fatto che quella situazione forse quindi lui la vive con questa strategia che però è altrettanto controproducente se si tratta di una persona che non gli piace abbastanza eh, se fosse quello il motivo per perdere l'erezione allora non si vede per quale motivo aveva l'erezione le prima e poi l'ha perduta sarebbe stato più coerente non averla avuta mai ma se comunque si tratta di situazioni in cui lui non si sente a suo agio forse potrebbe essere interessante non tanto ragionare sul preservativo o su altro ma sul cercare di capire come mai lui non si sente in diritto di andare a cercare delle persone che siano più vicine ai suoi gusti o come mai non riesce a costruire delle situazioni che eh, lo facciano sentire più a suo agio più confortevoli ehm, forse c'è qualcosa in questa difficoltà che non riguarda quindi il tema dell'eccitazione ma riguarda proprio il suo approccio agli altri e forse uno certo eh, timore o un cer di non essere all'altezza, o un certo dubbio appunto nel riuscire a sentirsi sullo stesso piano delle altre persone con cui vuole far sesso e questo è un aspetto importante forse un aspetto importante su cui lavorare mi sentirei di suggerire che eh, sarebbe importante che lui provasse da un lato a lavorare assolutamente sulle motività e i pensieri che sono dietro quelle motività ci può provare a lavorare da solo e ci può provare a lavorare eventualmente in un contesto di psicoterapia con un sessuologo che lo possa aiutare a velocizzare un po le cose però mi sento suggerire anche quella cosa che dicevo prima cioè di provare a fare quell'esperimento di eh, masturbarsi in un contesto in cui da solo per provare a lavorarci su e capire meglio cosa funziona, cosa non funziona e provare a mettersi un po' il cuore in pace rispetto al tema del preservativo che non è l'ostacolo ma nella sessualità il preservativo è quasi sempre l'alleato che ci aiuta a vivere il sesso in sicurezza e piacevolmente cerchiamo quindi di capire in che modo collaborare con il proprio corpo, perché nella sua domanda poi a un certo punto mi scriveva anche che sembra quasi che la mia testa dica una cosa e il mio corpo ne faccia un'altra. E non è così. Il corpo fa sempre quello che gli dice la testa, non va mai per i fatti suoi. Quando a volte noi abbiamo la sensazione di questa dicotomia, in questo scollamento, in cui il corpo sembra fare una cosa diversa da quella che dice la testa, non è tanto che la testa sta dicendo qualcos'altro, ma è che noi non ci stiamo rendendo conto di tutte le cose che dice la testa la testa ha tutto un suo modo di lavorare in parte più cosciente, più consapevole e in parte più meccanico, un po' più automatico e senza scomodare concetti complessi e tutti da dimostrare come l'inconscio o altro ma la mente è una struttura che lavora sempre spontaneamente in modo automatico senza che noi la si possa spegnere o controllare del tutto noi possiamo soltanto collaborare con la nostra mente e forse è possibile che quando la persona che mi ha scritto ha la sensazione che il suo corpo stia facendo qualcosa di diverso da quello che la sua testa sta dicendo è possibile che lui non si stia rendendo conto che una parte della sua testa più cosciente, più consapevole sta dicendo effettivamente diversamente ma la restante parte della sua testa gli sta dicendo assolutamente quello gli sta dicendo mettiti fretta scopra questa situazione sei in pericolo attenzione c'è il rischio che ti scopra tutta una serie di pensieri che è importante iniziare a riconoscere per poter mettere in discussione e per poter far sì che la propria testa riesca a, a ragionare come fa quella parte più consapevole in maniera forse un po' più semplice, un po' più collaborativa, un po' più costruttiva e probabilmente più soddisfacente. È una cosa questa su cui può provare a lavorare da solo ed è un ottimo obiettivo su cui lavorare o può chiedere aiuto che tendenzialmente è sempre il primo passo per migliorare.